Ma perché sto saltando così? Ma salta bene, Maria Angela! <ride> Oggi giochiamo alle tre mappe di Roblox dove ci sono i pop-it, e questo è tipo una mappa col parkour molto bella. E adesso iniziamo a giocare il parkourone, bello bellone. Adesso eh, così <ride> sono caduto, però sono molto bravo. E il primo livello dovrebbe essere, questo dovrebbe essere anche molto semplice, quindi forza andiamo a, amici avventurieri insieme a me. Eh sì, sono caduto però. Nessun problema? Possiamo rifarlo, amici. Forza andiamo tutti quanti. <ride> non dobbiamo per forza cadere, cioè non dobbiamo cadere, non che per forza cadere. Cosa sto dicendo pure io, mannaggia a me. Ok, forza così. Ah, uh, Ma cosa sto dicendo? Sono impazzito, ma non importa perché questo gioco è bellissimo. Proveremo tutte le modalità, 7 minuti per ognuna come al solito, quindi chiaramente appena mi dirà pum e per e per Capito? Cioè, nel senso, funziona proprio così. Eh, però, se cado, scusami tanto, ma non funziona così, eh. Se cado, non funziona, cioè, nel senso. Dai, forza, però, muoviti. Ok, perfetto, grazie mille. No, perché, ragazzi, cioè se no, se non si urla un pochino a queste modalità, non si ottiene niente eh, da qua, assolutamente niente. Ok, perfetto, forza! Andiamo, saliamo su questi triangoli. Che poi i triangoli sono il simbolo del. <ride> Vabbè, lasciamo perdere, saltiamo su queste cose, Se, vedete, questi sembrano tutti quanti i pop-it, pop-it, quelli là avete presente, quelli belli, quelli tutti quanti colorati, Beh, fighissimi sono i pop-it, ma voi ce li avete i pop-it, li avete mai provati? Io devo provarli ancora perché non li ho ancora provati, mannaggia a me, devo provarli, devo, devo, devo, devo prenderne alcuni, devo comprarli, devo. adesso mi divento povero perché mi compro i pop-it. Sì, giusto così. L'importante. No, scherzo, cioè, mi dissocio e non fatelo, e mi raccomando, ovviamente. Però andiamo a prendere le altre cose. Io scelgo il bianco perché. Non è. Perché sta facendo così sto qua? Cioè, nel senso è un po' strano il signore. P Pensava che magari cadeva giù, magari, immagino io, però. Non si cade! Oh, mamma siamo bravissimo, siamo bravissimi ragazzi, siamo tutti quanti e siamo aperti di mente, ricordatevi sempre questa aper azione aperta di mente Cosa sto dicendo? Ok, andiamo avanti amici Oh, non sto cadendo, ci cioè, sono super figo, sono su sto andando come un treno della mia... De come un treno della Madonna praticamente Che praticamente c'è la Madonna sul treno che la qui, eh, mi dissocio perché potrebbe essere una cosa... non lo so, vabbè... Comunque mi dissocio nel caso, non lo so Comunque, cioè, mi immaginavo un po' un treno della madonna Perché giustamente è un treno molto più potente rispetto ad un treno normale, no? E quindi mi dissocio totalmente da ciò che sto dicendo Prima che qualcuno mi denunci I capelli mi pruzzono il naso Che vuol, non vuol dire niente Però praticamente mi stavano sul naso e mi prudeva Invece adesso... Eh no, sono caduto però Ma non si cade, Duni. Perché sono caduto? Perché, perché sto parlando così? Ma Oh, ragazzi, sono diventato... Eh, Cos'è, tedesco? Non so, una pronuncia un po' particolare, comunque. Però ci cioè, possiamo fare... Forza! Salta così, ok. Bravissimi siamo tutti quanti. Mamma mia, quando siamo fighi. Ok, uh, prossima cosa. Io devo stare anche attento un attimo qua al minutaggio. Ragazzi, cioè, nel senso... Adesso, ditemi tutto quanto, ma io sono... Cioè, sto essendo un pro della madonna. Cioè, adesso... Per, non per dire, ma sto controllando Il minutaggio qua um, a sinistra poi praticamente, sto, poi praticamente sto saltando Sto parlando come, come Una scrofa <ride> Ok, da questa parte si deve Poi dopo, praticamente vado Da questa parte giusto Sì, però il signore no, non va bene Ok, <ride> da questa parte Raga, li sto indovinando tutti, eh Oh, cado, no, non sto cadendo, mamma mia che figo Avete visto quel tizio che mi stava dietro? Non va bene Mi dissocio totalmente, stavo scherzando giustamente E sono morto Guarda, non dico niente perché sennò potrei Urlare in giappocinese antico Ok, forza, miei amici pro di avventurieri Fantastici che non siete altro Ok, perfetto Sì, però allora, se, sta, se aspettate così Ok, il verde, vede, ma io sono un pro Ma vede, ma so, cioè, quanto sono pro da 1 a 10? Adesso son, scommetto che è questo Ma, cioè nel senso Scusatemi tanto, però, cioè, mi dovrebbero dare... No, sto per dire che mi dovrebbero dare il titolo di Veggente. Di Vegeta. Eh, sono diventato Vegeta, ok? Boh, ok, ce l'ho fatta. Comunque, secondo me, dovrei personalizzare meglio il mio personaggio, perché fa un po' cagare. Me ne sono appena reso conto, ma perché io non gioco tanto a Roblox, no? Quindi, giustamente, ora che magari porterò i video, lo personalizzerò anche, giustamente. Me lo sono scordato, e... Cosa? Non voglio comprare niente, non rompere le scatole. Oh, guarda tu che mi fa comprare le cose, poi comunque barerei e no non va bene barare, no? Cioè, nel senso... Cosa ho fatto? Non dovevo fare questa cosa, evidentemente sono morto perché qualche forza oscura mi ha, non mi ha permesso di andare... Adesso, mi stai prendendo per il sedere. Mi stai fotti per... Prendendo per il sedere, per forza. E adesso eh, sarà questo di nuovo. Ma lo sapevo Ma quanto sono genio da 1 a 10 questo. Ma allora raga, cioè nel senso io so prevedere queste cose. Quanti minuti mancano? Poco, poco comunque manca, immagino io, vero? Manca pochissimo alla fine. Perché comunque adesso stiamo per switchare modalità. Infatti stiamo per fare le ultime cose. Se solamente riuscissi a fare queste cose, mannaggia la scurreggiona che non è altro chiunque sia. Uh, questa uh, scurreggiuna. Che, che non è una persona chiaramente come ben potete Immaginare perché ovviamente non sto parlando Di persone ma sapete cosa ma io posso Barare eh, ma guardate questo è anche abbastanza semplice Perché se io vado qua eh, Bisogna tenere semplicemente al centro E già si fa tranquillamente Cioè non è una cosa difficile bene Io direi che adesso appena finiamo questo Dai cambiamo modalità perché mi, mi sta piacendo Questo parkour devo dire con i pop it Infatti se vedete sono tutti i pop it Fighissimi e bellissimi e Infatti adesso saltami Amico avventuriero, perfetto, perfetto. Bene, ce l'abbiamo fatta. Passiamo al prossimo. Oh, cazzo. <ride> Ora siamo su un tycoon, ragazzoni bellissimi, che non siete altressimi Adesso eh, diventerà un po' complicata la situazione, perché dobbiamo fare tanti pop-it. Lo so, lo so, funziona così purtroppo, e eh, cosa devo fare? Però praticamente, eh, dov'è la mia isola? L'isola di Dunis. Dove sta l'isola di Dunis? E eh, io non ho capito dove sta l'isola di Dunis. Ok, posso claimare questa, giusto? È mia! Oh oh oh oh oh. Adesso posso fare, eh, posso iniziare a fare ste robe, quindi eh, già 70 cose, no? Eh, mi raccomando, cioè nel senso non posso... Non, non voglio comprare per ora, magari compreremo prima o poi, ma per ora non posso comprare giustamente. poi dopo questa radio... Ecco, questa non mi serve assolutamente niente e... <ride> Cos'è? Devo comprare un fidget spinner? Perché devo comprare un fidget spinner? No, non voglio comprarlo Ma scusate, come faccio a fare? Cioè, nel senso, adesso praticamente dobbiamo fare uh, Dobbiamo prendere queste cose Quindi poi, tipo, vendere, giusto? Ho venduto, ho venduto qualcosa, giusto? Quindi, in teoria, se io ora ho venduto qualcosa, posso? Esatto! Mamma mia, ok, ho capito tutto Praticamente qua si accumulano tutti i soldi, vedete? E praticamente, aumentando tutte queste cose Si possono fare tutte altre cose magiche Quindi, praticamente, questo è un golden Pip tropper, uh, che figata Queste cose lo comprerei mm, mm, Non lo so, non lo so Lo compro, non lo compro mm. <ride> I rimanenti 11 verranno accreditati ai tuoi fondi Mm, va bene, dai, forse lo compro. Perché magari così. No, non lo voglio, no, no, no. Se, se devo mettere queste robe, no no, no, no, no, no. Per carità, per carità, per G Gesualda Franchezzola, no. Cioè, nel senso, avete visto? Mi, mi erano spuntati i messaggi strani. Non voglio assolutamente prendere e fare cose strane, però. Posso comprare altre cose, esattamente po Posso diventare super ricco Infatti adesso si stanno accumulando un sacco di soldi E poi tipo lì posso tipo fare altre cose Tipo posso costruire la mia casuccia Infatti è bellissimo questa cosa belliss Infatti adesso andiamo ad esplorare anche le altre, le altre parti Vediamo un attimo Questa parte qua, uh, se è, è giusta Ok, questa dovrebbe essere la Tycoon di Irruyus. Questa persona molto simpatica che non la conosco però Insomma, ci cioè, immagino sia una... Come dicevo, molto simpatica, sì. E quindi praticamente adesso do dobbiamo andare a fare la nostra invece tycoon e fare il sedere alle altre persone che stanno cercando di ucciderci ogni volta. Perché non si dovrebbe fare questa cosa, ma purtroppo c'è sto qua che deve fare sta cosa e deve rompere le scatole. Perché giustamente una persona non può stare in un server pubblico, sennò no poi dopo rompono le scatole, no? E beh, giusto, no? Cioè nel senso normale come cosa dopo tutto, no? Giusto? Non è normale ovviamente. Scherzavo, è chiaramente anormale cosa? Ma, dopo tutto, cosa ci vogliamo fare? Cioè, nel senso, non è che possiamo farci altro Qua, vediamo se, se, se ci stiamo accumulando cose Comunque, io vorrei capire i miei soldini Quanti sono i miei soldini Perché, comunque, qua, non è che me lo dice, no? Cioè, nel senso, hmm, dov'è? Dunis? No, no, no, ok, ho abbastanza soldini per comprarmi anche questo Ok, perfetto, quindi adesso ne ho solo, solo 650 Adesso, com'è che faccio andare a fare la mia Tycoon, eh? Tipo, vado... Uh, ah, no, capito come. Praticamente comprando cose sopra, praticamente aumentandola un sacco solo. Posso fare questa cosa, capite? E, e non la sapevo io questa cosa. Cioè, questa è la mia kuni, infatti. E non stavo capendo, sono un po' stupidino, lo so, lo so. e, e... Mi spiace per, questo, per questa situazione che io sono andato a creare una situazione strana Però, cosa sto dicendo raga, ma sono impazzito Ma guardate quanti popittoni Popittoni tutti miei Me li ruberei tutti, li leccherei tutti quanti Perché, allora, sono così tanto belli i popit Cioè, guardate, ma voi non lecchereste Cioè, nel senso, allora, mi dissocio, non fatelo ovviamente Però comunque c'è cioè, nel senso A me piace, cioè, sono molto, non so, belli da vedere Ti vengono quasi, ti viene quasi voglia da, di leccarli, insomma, no? Bene, adesso cos'è la cosa? Che posso fare, oh, sono diventato milionario, probabilmente, perché insomma, no, sto scherzando chiaramente. Non sono mai diventato milionario, però, insomma, adesso posso. Spero di poter iniziare a costruire la mia eh, casa e di poter iniziare ad abbellirla, no? Perché dovrebbe essere questa anche un po' il compito del tycoon, infatti, eh. Uh... Come si fa? Oh, eh, Ma guardate quanti soldi che si stanno accumulando qua Tutti i cash collecting 12.000 13.000 quasi Dollari Dollari Tutti dollari miei I got money Um, I'm so sorry. Uh, perché sto parlando così? Cioè dai, per favore, adesso ade andiamo a prendere tutti questi soldini, miei, miei, ho detto, grazie mille. Per ora cosa devo fare? No, seriamente, cosa sto. Cioè, cosa devo fare? Ah, le i walls, vedete, così si fanno. Ho capito, guardate, posso farlo. Wow, that's freaking amazing! Wow! Cioè, che vuol dire super figo? No, giustamente. Uh, pure la scala, guardate Ci sono talmente tanto ricco che adesso posso costruirmi Ma proprio tutto, raga Guardate qui, ma che figata Pure la spadona Wow, eh, voglio prendere questa e questo fucilone posso pure prendere Yes, adesso vado Vado e, e li distruggo a quegli schifo. Guarda, sì sì, adesso vieni qua Vieni, vieni, che avevi tanta voglia di fare il, il figone Adesso, no, no, sto scherzando, non voglio Però, sinceramente vorrei farlo un pochino, no? Cioè, voi mi dite di farlo, anche perché Cioè, non lo so, capito, perché ho un po' di paura Perché poi magari, tipo, mi, mi menano E poi dopo mi rubano tutti i soldi E non vorrei mai che mi rubassero tutti i soldi Perché sono miei soldi, giustamente eh 20.000 no qua sta già iniziando ad essere un po' costosello Eh comunque non per dire ma sta già iniziando Un po' ad essere costosello Più diventa costosello più chiaramente Diventa impossibile da, da fare In poco tempo giustamente più le persone Chiaramente migliorano qua E più diciamo io divento mm, Indietro Mi distacco da loro Cioè nel senso non va bene questa cosa Ok faccio le pareti No, ma seriamente, raga, non ho fatto le pareti, ho fatto le luci, ma siamo scherziamo. Cioè, dai, per favore, adesso io cosa devo fare? Non ho più soldi, sono sennò... povero, povero. Allora, vabbè, ok, uh, direi che questo Tekun comunque è molto bello, approvato, secondo me. Mm, vabbè, ovviamente non è uno dei migliori, però comunque passiamo alla prossima modalità. Ma... <ride> Stavo scherzando, scusatemi. So che siete restati traumatizzati da questa cosa. Non vi preoccupate, cioè, sto scherzando ovviamente, mi dissocio. Però comunque adesso andiamo perché questa è una nuova modalità bellissima di tycoon. Eh, no, di tycoon scherzavo, però di parkour praticamente dovrebbe essere. Però parkour molto più bellino rispetto a prima. Infatti guardate che figata! Posso premere i pop-it, posso pitare tutto quanto. Vedete che figata! Che bello che Ok, perfetto, passiamo al prossimo! E così saltiamo! tutto quanto qua su, qua giù Qua sopra, qua sotto, ok, perfetto Devo dire, queste modalità mi stanno piacendo Davvero tanto, cioè nel senso, sono bellissime Una più bella dell'altra, chiaramente Però, cioè, nel senso mm, Dovete anche scrivermi voi nei commenti Se volete vedere altri di questi video Ok, ce l'ho fatta, porca, puzzardona, scurreggiona Sono dovuto stare due secondi in silenzio Ma ce l'ho fatta perfettamente Ma perché sono bravissimo eh, eh, eh, Me lo dico da solo perché non me lo dice nessuno Scrivetemi nei commenti se pensate che io sia Così tanto bravo, da Poter meritarmi il vostro premio di bravissimo Secondo me Dopo questa caduta non sono bravo Però scrivetemi se sono o non sono bravo Nei commenti oppure se volete lasciatemi like Oppure se volete iscrivetevi al canale Oppure se volete attivate la campanellina Insomma fate un po' come volete E quindi noi saltiamo qua su giù Destra sinistra Cos'è questa robacca di eh, eh, No non voglio fare niente, <ride> mi dai a debiti all'account, come si permette, mi ha detto una roba orribile comunque, cioè non si dovrebbe fare questa cosa. È molto bella, molto colorata, super fighissima, saltiamo questi parkour magici, saltiamo queste aste verdi e che poi potrebbero entrare dappertutto e non dico dove perché poi dopo giustamente ognuno si immagina le sue cose giustamente. E chiunque si può, si può immaginare tutto quanto, quindi insomma più ti immagini che una cosa mh, lunga, diciamo, possa entrare dentro questa modalità... Giustamente poi dopo può di di diventare un po' un problema, giustamente. Ma perché io sto parlando così? Cioè nel senso secondo me ho delle difficoltà di linguaggio evidentemente, nel senso magari dovrei parlare con un professionista che sappia dirmi, tipo un logopedista, che sappia dirmi perché io parlo così, cioè nel senso forse perché sono talmente tanto agitato da questi parkour... Che devo parlare in un modo malvagio perché il mio cervello mi sta dicendo ah bla bla bla E Così giuro il mio cervello. Ma intanto noi stiamo saltando ancora tutto quanto. E quindi perfettamente spero salta bene, mannaggia a te. Perché sennò no potrei urlare in giapponese antiquariato. Che non so che, che lingua sia quella. Però immagino che sia una lingua molto particolare, però bellissima. a me piacciono gli anime. Scrivetemi nei commenti se vi piacciono gli anime. Oppure no. A me piacciono tantissimo gli anime. Infatti vorrei che voi mi scriveste se vi piacciono gli anime. Se aveste mai visto tipo degli anime. Se, se avete mai visto degli anime mh, Oppure no Insomma mi stavo leggermente impappinando con le parole Però insomma ci stiamo capendo tutti quanti Guardate che figo questo pop Popip -pop qua lontanissimo Molto bello devo dire Mi sta piacendo molto questo parkour Dovete sapere che l'attenzione è selettiva Cioè nel senso possiamo scegliere solamente una cosa Su cui essere attenti Poi dopo scompare Infatti avete visto io sono stato zitto per un secondo E ce l'ho fatta fare questa cosa Eh ma perché giustamente puoi parlare E saper parlare Guardate è difficilissimo ma è sta roba, cioè voi non. Cioè è difficilissimo. Fidatevi di me. Allora, però, saltiamo su. Però mi piace farlo, quindi lo faccio, ovviamente. Lo amo fare questa cosa, amo mh, mh, mh. Totalmente. Se no, non lo farei, ovviamente. Andiamo avanti, forza, miei amici. A eh? Prodi avventurieri. Sì, però, ce la posso fare a dire due cose in croce, giustamente. Ok possiamo farcela forza forza Saltiamo qua al, arriviamo al prossimo Quanto ci manca ancora è ancora un botto Però lì ragazzi cioè, ci starebbe Un sacco andarci cioè, secondo me sarebbe Fighissimo andare fin là secondo me Poi dopo non lo so cioè scrivetemi voi Nei commenti se volete che facciamo una di queste modalità Separatamente magari con un amico Da fare tipo insieme con qualche amici Non lo so vediamo un attimo e tipo Lo farei ovviamente se voi me lo scrivete Nei commenti cioè se dico ci sono Tante persone che mi scrivono nei commenti questa cosa E se ci sono anche tantissimi like e lo farei ovviamente. E adesso saltiamo così. Eh, guardate che questi sono tipo altri pop-pip. pop, mag, pop magici. Perché li chiamo pop-pip? Ma che, che problemi ho? Vabbè, pop si chiamano ovviamente. Magici. E saltiamo così. Non dobbiamo... Eh, però vedete, se tocchiamo queste cose, poi dopo moriamo, quindi non dobbiamo mai toccarle. Ma proprio mai nella vita. Guardate che è super difficile comunque. Eravai eh, a quel paese però un pochino, eh. Cioè adesso fatelo dire, ma sei un po' cogli... Ah ce la possiamo ah raga mi sto innervosendo tantissimo ma perché allora ce la possiamo fare ok no, non ce la possiamo stavo scherzando ma vai a fan allora uh, ce... Ce... ok ce la possiamo fare saltiamo qua saltiamo giù allora io mi sto innervosendo un attimo perché non è allora, ma perché sto saltando così ma salta bene Maria Angela Santariella oh ma veramente, ma vedete che mi devo voi nervosire per fare giusto per saltare bene. Eh, perché se no non è normale come cosa, cioè veramente non è normale. Ok, qua saltiamo. Eh no, vabbè, ok, ho capito. Qua direi che raga qua può finire il nostro video bellissimo. Eh, mi raccomando iscrivetevi al canale oppure lasciate like oppure eh, scommentatemi con uh, uh, Popit nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!